Ho il viso pallido, intrappolato dal bianco del raggio celeste che aiuta la fioritura Sono il fiore che cresce sull'asfalto confezionato nel mazzo della dea lussuria Abbandoni i petali al morente sole, bianco velo che sul capo indosso Abbraccio il vento quando la voce canta insieme al dolce pettirosso E ad ogni domanda d'un pezzo mi privo E ad ogni risposta domanda mi poni Fino alla morte Conosco il tuo mito, come Demetra fai nascere fiori. Fiori del male che scalli in cielo e ritornano al suolo, ad ogni petalo, apri il tuo cuore, mostri il sentiero che porta al limbo dell'immenso dedalo.